Ciao guys, sto per partire per un weekend qua vicino sul lago di Como questo è il mio makeup super glowy, super natural vi faccio vedere un po' il mio look quando parto per un viaggio vicino utilizzo di solito questo sweet case la valigia di Dior ho abbinato anche la tutta anche se è di un diverso colore ma mi piace tantissimo è tutto di Fam, penso sì pronunci così c'è il maglioncino con il top e i pantaloni di vinile com'è? carino no? vi faccio vedere una cosa super carina tutti i miei gioielli della mia collezione sono in questo contenitore quindi me li posso portare in giro figata! E ora scegliamo degli orecchini una luce fantastica. Carini no ci stanno. Com'è? Com'è? Mi abbinato il mio bellissimo anello di Cartier che mi aveva regalato Fede per un'occasione speciale. Ma non abbiamo finito. Servono occhiali da sole. Come sono questi nuovi di Chiara Ferragni? Non sono perfetti per questo look? Ora giacca. Sta bene con il picco, un po' larga, comoda. Com'è?